Buongiorno amori, come stai oggi? Così così. Non hai più la febbre, nel senso 37,2. Solo 37,2, però hai ancora vomitato stamattina, vero? Mi fanno male tutte le ore. Ma ah, Gasper è impazzito stamattina, è contentissimo di vederci. Comunque, ascolta Vanessa, dopo ti faccio un tampone, va bene? Perché ieri hai avuto questa febbre molto alta, insomma, te lo faccio, eh? Perché oggi vogliono venire i nonni a trovarci, voglio essere sicura che tu non ce l'abbia, va bene? Adesso il tè è quasi pronto, lo bevi piano piano, hai un faccino così triste, amore mio, ma stai tranquilla che oggi inizierai a stare meglio, domani starai benissimo tutto il giorno e domani riuscirai magari ad andare a scuola. Ah, ma lo sai che giorno è oggi? Già oggi è San Valentino, la festa degli innamorati, quindi è la nostra festa, amore, che te ci amiamo tantissimo, vero? Buongiorno. Sei contenta oggi? E perché sei contenta di andare a scuola? Eh sì. Perché c'è la mensa? Hanno aperto la mensa finalmente? Senti, ti do ancora 10 minuti perché è veramente presto, eh? Ti sei svegliata prestissimo, brava, e poi andiamo a prepararci, ok, amore? Mm? Tu invece devi stare tranquilla. Hai questo fastidio in gola, Vanessa, ma perché hai appena rimessa? Eh, sì, ma è tutto schifo! Ma lo so, ma è normale, Vanessa. Guarda, che tu fino a ieri hai avuto febbre a 39. 30... Sì, che ti passa, ci mancherebbe che non ti passa. Sai, aiuto bambina. No, oh, ti do. È normale, è come se tu avessi spremuto del limone in gola, vero? Ti senti acido e anche secco perché ti gratta. Ti, fastidioso, ruvido. È normalissimo, stai tranquilla, ok? Non posso. No, non riesco più a sopportare, non posso neanche parlare. Vuoi un po' di miele? No. Perché il miele? Che ti addolcisce magari un po'. Proviamo un cucchiaino. Hai visto, amore, che funziona? Il miele addolcisce e ammorbidisce la gola. Dai, speriamo che ti passa presto, così non sei più in crisi. Basta? Non ne vuoi più? E eh, Angelo, ti fa bene, amore, miele, eh, fa benissimo. One hour later. Allora, amore, Anastasia è andata a scuola. Quando te la senti, ti faccio il tampone. Eh? Vuoi farlo? Mm. Puoi aspettare un attimo? No. Lo facciamo? Ok. Prendiamo il tampone. Stai ferma, amore? E non mi do. Vuoi vomitare prima? Amore, adesso però ti devi prendere quella medicina che ti ho detto prima, eh? Perché almeno No. Ti... No, la devi prendere, Vanessa. È un'antinausea, lo sai anche tu che ti passa la nausea. Prendila, cosa ti costa? Così se ti senti meglio prepariamo un dolcino per stasera che è la festa di San Valentino, eh? Dai, amore. Piano, eh? Sì, amore. Piano? Sì. No, ferma, ferma, ferma, ferma. Piano, eh? Basta, basta, Ma... basta, basta. Mettiamo le goccine e speriamo bene. E sarà così sicuramente, eh? Allora, qua bisogna aspettare 15-30 minuti, è tantissimo. Nel frattempo, Vanessa, ti posso dare quella roba lì, così ti passa la. Dai, ma ti devi far aiutare, Vane, altrimenti non guarisci più. Eh? Vuoi dormire? Andiamo su? Allora, Vanessa è negativa, si vede? Sì. Bene, amore, dai, sei negativa come immaginavamo, eh? Andiamo su? Uh -huh. Ti porto su, va bene? Later. Buongiorno amore Hai dormito? Stai un po' meglio adesso? È passata la nausea? Adesso misuriamo la febbre E poi ascoltami un secondo, Vane Ho visto una ricetta per un dolce per stasera Che sono dei muffin con la crema al pistacchio Io volevo i geni Eh lo so, tu Vabbè ma te non penso che abbia voglia di mangiare No? Allora Volevo già iniziare questa ricetta, ti ricordi quei, quella, mh, quelle formine a forma di cuore che, abbiamo, che si possono fare i cioccolatini? Ecco, bisogna riempire quelle formine con la crema al pistacchio e metterle nel congelatore perché quelle poi andranno all'interno del muffin che diventa poi un cuore morbido quando li facciamo Se te la senti o quando te la senti, più tardi riempiamo quelle formine, va bene? Mm? Dai. E poi quando arriva l'ani... Procediamo, lo facciamo anche insieme a lei Poi dobbiamo incartare il regalo che ho preso al papà eh. Ok amore, mi aiuti a few moments later. Amore ascolta Stai meglio? Un pochino meglio Però hai avuto la febbre quasi a 38 eh, qualche... Ma non sai cosa voglio? No Di bistecco in palata. Quella lì? La vuoi? Sì. Va bene, te la faccio Però ti volevo dire anche un'altra cosa Io devo preparare i cioccolatini Li faccio io? Cioccolatini Quelli che ti avevo detto ah, stamattina no, no, no, no. E ce la fai ad alzarti? O li porto qui, proviamo a cioè ce, ce la fai ad alzarti? Sì. Dai, ok. Amore, brava. Pronta per preparare i nostri cioccolatini a forma di cuore che serviranno per riempire il muffin. Questo sarà il cuore del nostro muffin. Magari un po' di meno, amore. Vabbè, fai come vuoi. Allora, visto che stavamo facendo un disastro che adesso andremo a ripristinare, abbiamo escogitato un'ideona, quindi con una sacapoche, boh. Così? Sì, poi lo... Poi... Lo schiacciamo bene col cucchiaio. Ancora. Hai proprio la fissa di schiacciare col cucchiaio. Sì, sì. allora, Mettili nel congelatore e poi quando arriva Anastasia prepariamo i muffin, ok? Terrato allora, amore. Ciao, mi sei mancato tanto tanto. Come è andata oggi a scuola? Hai eh, mangiato sì. in mensa? Sì. Per la prima volta? Sì. E com'era? Bella. E che colore è? C'era arancione quello che te allora l'ho detto. allora c'era tutta una fila. Mhm. Uh -huh e, e c'erano tutti i tutti bambini seduti c'erano sì? sempre due posti e tu con chi eri seduta? con Nicola, Diego, mm? Samuele ma li avete Tommaso. scelti voi? I posti? no c'erano già scritto prima ah c'erano scritti e hai e, mangiato? E, e con Giulia e io perché le femmine erano andate al tavolo che la maestra ha detto ci sono due posti qua io e Giulia ci siamo andati ma eh, hai mangiato? Sì, bravo, tutto, bravo. Il tutto il primo, eh. il primo c'era la pasta, il secondo c'era la bistecca ma quella non l'ha mangiata con le carote Però la maestra ti ha detto sì. va bene lo stesso. Ok, senti Anastasia. Oggi eh... è la festa dei laborati esatto. E io e Vanessa abbiamo preparato dei cioccolatini con la, con la crema di pistacchio. Che poi oh, dobbiamo andare. Mancarlo? No, aspetta, no, dobbiamo metterli dentro i muffin che faremo stasera la festa adesso ci, sono i nonni. adesso ci sono i nonni che sono rimasti con Vanessa andiamo eh? dai. signorina io ti ho aspettata per fare il regalo a papà per fare il dolce a papà e tu ti sei già infognata col telefono guardami un attimo ehi Ani dai Ani allora lo faccio io, faccio tutto io eh? hai detto sì Vanessa amore Vieni a fare il dolcino regalo a papà? Sì. Abbiamo aspettato Anastasia per niente. Vieni, dai. Allora, amore, devi cercare di aprire questa scatola. Guarda che questa scatola è fragile, eh. Non farla cadere. Tu stai lì, non vieni a darci una mano? Ma Simonella, riesci? Vuoi che ti do una mano io? Al contrario, magari il coltello, Vane. Se no... Eccola che ti fai male. Piano piano, Vani. Vai, apri. Wow, che bellina Cos Cosa vuoi tu? No, non si guarda. Wow, bello, c'è anche una specie di tovaglietta. Ah, il sacca, no. ma c'è il sacchetto per metterlo dentro. Fantastico. Io che ero andata a riciclare quella di Babbo Natale. Questo cosa c'è scritto In, sopra? Il di San Valentino. Fallo vedere perché io non ho ancora visto. Cioè, ho Incluso di foglie d'oliva e rose. Che buono! il Liquore di San Valentino. Bene, papà sarà super felice da mettere nel suo bar. Quindi dobbiamo soltanto metterlo nel suo sacchettino rosso: fantastico! Mettiamo dentro. Brava! Eh. E adesso si tirano c'è cioè un laccetto alla tua destra. Tirali. Sì. Oh, ah, non fa niente. Dai, Se lo mettiamo giù? No, no, no, no, no lascialo così, lascialo così. Dai, fa niente. Adesso dobbiamo preparare un bigliettino al papà. Glielo prepariamo insieme? Ci stai per il bigliettino? Ma non gli scrivi niente al papà? Oggi è la festa degli innamorati. Sei innamorata tu del tuo papà? E allora non gli Ma scrivi niente. Ma tu. Ma sì, anche voi, dai. E eh vabbè, non c'hai voglia. Lo facciamo io e Vanessa. Lo prendi tu un foglio. Cosa gli scriviamo? Eh, buona Valentina dalle persone che ti amano. Bravissima. Che bella scrittura che hai, amore. Allora, vediamo un po'. Buon San Valentino dalle persone mm -hmm. che ti amano. Bravissimo, amore mio. Anche io! Meno male che ci sei. Hai la firma, sì. Cosa. Sì, scrivi Anastasia. Sì. Adesso e scrivi va. Anastasia. Scrivi Anna piano, eh, piccolo. <ride> Adesso prepariamo il dolce, però poi quello lì si inforna si subito prima se di mangiarlo, se eh. Fuori un cuore per la mamma e uno per papà brava buongiorno ci sei anche tu? posso scrivere io e voilà scusa eh mi scusi lei eh mi fa vedere la sua faccia? ah lei non ci aiuta però si mangia gli ingredienti per fare il dolce vediamo un po' Te proprio tu e il cioccolato siete una cosa unica è buono? Eh? E già aiuti a fare i dolcetti? Sì, sei super concentrata. Fai vedere le tue mani. No, sparisci, vai via, va vedere. Vai a lavarti, eh. No, non lo voglio. E bacino. Vacino! Anastasia Basta, Sì. E bravo amore mio che hai preparato l'imposto per i Ani! Guarda come sono cioccolatosi Ma io ti ho mai detto che sei bravissima a cucinare? No E allora perché continui? Per darvi da mangiare Faccio pena? Cucino male? Cucino male? No Ah meno male Cucino male? No. Cuccioline e cucciolini, cena finita. Vanessa è pronta ad aiutarmi a fare il dolce. Ma guardate qua, guardate un po' qua chi c'è. C'è una bimba che si è addormentata e non ne vuol sapere di svegliarsi ma ragazzi ma cosa devo fare io con questa Anastasia scrivetemi nei commenti come svegliarla perché se provo a svegliarla si arrabbia tantissimo Vane andiamo a fare il dolce dai sei pronta così poi diamo il regalino a papà William preparato, guardate che belli i nostri muffin eh, saranno sicuramente buonissimi e dentro questi muffin c'è una sorpresa vai Vane pronta in forno amore. Ho paura che mi brucino. vuoi che faccio io? Inforniamo. E aspettiamo 20 minuti. Ok? Mm -hmm. Buongiorno, ti sei svegliata? Ma ti sei addormentata all'ora di cena? Mm, ascolta, guarda un po' cos'è. Guarda un po', guarda un po'. Che belli! Sono usciti perfettamente. Li visti? Adesso ascoltami. Ani, questo è per papà. Tu hai il regalo? Bravissima, adesso tu lo vai a chiamare, anzi lo chiamo io e tu gli porti il dolcino e il tuo regalino, ok? Va bene? Puoi venire un attimino, chiudi gli occhietti, solo un secondo. No, non li chiudiamo. Ah sì, ok. Allora, Vane. Va bene. Pap Papà William, questo è il dolcino che vi abbiamo, ti abbiamo preparato per San Valentino E questo è un regalo E questo è un regalino Ah, molto bene, grazie <ride> Bacino mm, Bella Perché le tue bimbe sono innamorate di te San Valentino non è solo la festa degli innamorati Cioè di una coppia Ma anche dei genitori con i loro bimbi E di tutte le persone a cui si vuole bene Senti, apriamo questo dolcetto Perché c'è una sorpresa dentro Ah sì? Eh, sì? Verifichiamo subito Verifichiamo Lo apriamo? in Due Sì e che dolce. Ah, ma c'hai dentro la crema di pistacchio? C'è il cuore alla crema di pistacchio. Adesso lo assaggi e ci dici se è buono perché lo abbiamo sì, fatto. Sì, è buono. Tutti e tre. Mm. È buono? Bene, siamo buoni. È buonissimo. Qui. Bene, bene, bene, benissimo. Allora possiamo concludere questo video. Ma di... farvi vedere cosa c'è dentro. Ah, già, è vero. Eh, papà lo apre. Lo apriamo subito. Papà è goloso, deve mangiare. Cos'è? Uh, Cosa c'è scritto? Il cuore di San Valentino Ah, che meraviglia, aspetta San Bellissimo, Bellissimo. Allora, bimbe concludiamo questo video Che abbiamo iniziato io e Vanessa Stamattina Tu sei andata a scuola Mi sei addormentata e... Ciao cuccioline e cucciolini Iscrivetevi al canale, attivate la campanella E lasciate un bel like a questo video Ciao, Ciao.